Buongiorno a tutti carissimi amici, mi trovo qua in questa bella giornata di sole a fianco a un bellissimo rosmarino, vedete? E quello di cui vorrei parlarvi, e eh, mi è venuta adesso proprio l'ispirazione per questo, è un po' della magia degli dei. Vale a dire che, eh, diciamo, siamo un po' abituati, per esempio, avendo questa pianta di rosmarino, se io la dovessi usare in una magia, in una pozione, in una, in una qualsiasi operazione che mi serve, siamo abituati, cioè diamo proprio per scontato il discorso che vada presa tagliata, spezzata, <ride> e quindi usata nella mia pozione, nella mia... insieme al mio incantesimo, eccetera, no? Questa qui è la visione ovviamente che conosciamo tutti. Diciamo che eh, è una visione molto molto primitiva del, dell'azione magica, anche se è l'unica eh, che si conosce di solito. In realtà, questa azione cioè di prendere la pianta, spezzarla, usarla, quindi, nella mia opera, diciamo così, è uh, giustificata e, e, e si fa così solo a livello, diciamo così, basso. Cioè solo un livello in cui ancora siamo uh, uh, agli inizi, siamo distaccati ancora dalla natura. Perché quello che si deve capire... È, cioè, la fin fine il motivo è molto semplice. Quello che si deve capire è che questo è il rosmarino e questo sono io. Però vi è una visione eh, più profonda in cui praticamente nel mio senso dell'io, quindi io, inizio a inglobare anche la pianta, anche il rosmarino. Quindi non è più io e il rosmarino, ma è io, che comprende, diciamo, anche il rosmarino, capite? In questo modo io vado a comprendere con la coscienza, in questo caso il rosmarino. Il rosmarino ovviamente cos'è? È un insieme di informazione, energia, dati di informazione, no? Ed è ovviamente rappresentanza di un essere cioè lo spirito del rosmarino, lo spirito del rosmarino è uno, i rosmarini sono tanti, quindi c'è sia il rosmarino come individuo, che è questo, sia il rosmarino come eh, spirito della specie, diciamo, no? È il programma principale di tutto e, e questo vale per ogni specie, perché altrimenti non esisterebbero le specie. E voi sapete che in cambio di questo ovviamente si ottengono dei favori, cioè quando tu sei una specie vuol dire che prima di tutto hai anche la possibilità di riprodurti con la tua compagna, col tuo compagno e di ricreare uno della stessa specie, cioè capite? C'è qualcosa che si va a creare oltre l'individuo, questo è lo spirito della specie e poi ovviamente c'è lo spirito dell'individuo ma quello di cui appunto volevo parlarvi è che avendo inglobato per un attimo nella mia sensazione della coscienza, nella mia percezione il rosmarino è come se avessi, in un attimo, rimesso dentro quello che era fuori, cioè quello che noi si vede, no, eh, noi siamo abituati a vederlo fuori, ma non è detto che sia fuori, potrebbe continuare a essere dentro, ma noi per percepirlo dobbiamo esteriorizzarlo, o comunque illuderci che lo stiamo esteriorizzando. Hm? Diciamo così, se voi chiudete gli occhi e vi immaginate un rosmarino, voi avrete la sensazione del rosmarino, perché ormai l'avete visto, sapete com'è la pianta, sapete com'è il profumo, giusto? Quindi l'informazione ce l'avete, è chiaro, magari immaginate o ricordate, però se voi chiudete gli occhi, voi il rosmarino, la... non è che avete il vuoto, ve lo ricordate com'è fatto? Lo sapete com'è fatto, no? Eh. Questo perché? Perché dentro di voi il rosmarino c'è. <ride> il concetto, ecco, il concetto di rosmarino, nel vostro piano delle idee, nel vostro piano mentale, c'è. Giusto? Bene. Mm, quando noi eh, si va a usare, per esempio, delle piante in una pozione, ad esempio, oppure in un rito servono delle piante, cosa è che eh, si va a fare esattamente? Perché si vanno a usare? Perché ce ne serve l'informazione, non troppo l'energia, perché è chiaro che non è che, um, cioè, una pianta secca non è che ha tutta questa energia vitale, no? Però l'informazione è lì, per esempio, se uso il rosmarino non sarà uguale che se uso l'alloro. Perché? Perché hanno informazioni molto diverse e io devo dare l'informazione giusta al mio rituale. Ecco perché so quali erbe devo usare, in che miscele, addirittura in che dosi. Perché questo creerà l'informazione giusta. Per esempio, l'informazione per un incenso, no? O comunque per qualcosa che mi serve. L'incenso. L'incenso cosa significa? Significa che se io ho la pianta, la vado a bruciare. Cioè, in qualche modo la vado a sottilizzare. È proprio una dimostrazione in più, no, di quello che vi sto dicendo, cioè che a me poi quello che mi serve non è la piantina in sé per sé, ma è l'informazione, perché bruciando questa pianta si emana nell'aria, si, eh, si libera dalla materia l'informazione sottile presente nella pianta e questa poi ovviamente, per esempio, se io la inalo come in un incenso, influenzerà anche il mio stato percettivo, no? Se io inalo un incenso di rosa, è diverso e dasse se inalo un incenso di sandalo, ad esempio, no? E anche lì ci sono tutte le miscele. E tra l'altro si può fare anche con l'olio essenziale, in non brucia essenze, no? Sarà un po' diverso, sarà un'altra cosa, ma è sempre un profumo. E lì si entra nell'arte dei profumi. Cioè si cerca praticamente di prendere il profumo e basta senza la parte materiale. Perché in questo modo l'informazione è libera. Libera di eh, entrare nel mio rito... Eh, catalizzare determinate forze che mi servono e anche però se io la inalo se io la inspiro è come se stessi mangiando qualcosa cioè, mi programmo anche la mia coscienza ok? il mio stato percettivo che mi serve durante quel rituale quindi è proprio veramente un amplesso, diciamo così però e quindi questa qui è la magia un po' come viene conosciuta no? eh, generalmente, però vi è una magia molto superiore che però è più... più diversa, insomma, che praticamente cosa implica? Il fatto che se io questo rosmarino, invece di usarlo, lo conosco, ne inizio una conoscenza, e questo è un lavoro che non si fa una volta, che dici ho percepito il rosmarino, che bello. No, è un lavoro che si fa giorni e giorni e giorni per avvicinarsi a quello che veniva chiamato lo spirito di una pianta. Bene, per avvicinarsi a questo, ci, ci si deve ehm, iniziare a connettere come vi stavo dicendo, cioè iniziare a dire che io non sono più staccato dalla pianta, ma sono io, cioè compreso, capito? Quindi iniziamo a percepirlo come se fosse io, no? Ecco, da questo punto si va avanti e con un lavoro quotidiano si, si cerca di avvicinarsi e di appropiziarci lo spirito della pianta. Quando lo spirito della pianta poi appare, e quindi, diciamo così, ci si può interagire, perché quando uno spirito appare significa che tu ci puoi interagire. I spiriti della pianta, infatti, quando appaiono, noi li vediamo anche come una forma umana. Non è mai umana del tutto. Cioè, a volte, per esempio, è umana ma i piedi sono... e le mani sono delle radici, per esempio, no? Oppure a volte è umana però dalla testa spuntano eh, le piante e quindi non è più umana, capito? E sono... Però sono nostre rappresentazioni, per poterle un attimo figurare, no? Quindi anche lì, ehm, adesso che io sto vedendo il rosmarino, non è che lo spirito del rosmarino non c'è, però è interiore, oppure se vogliamo sottile cioè non è ancora manifesto, facendo un lavoro molto intenso tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni, piano piano lo spirito del rosmarino mi si manifesta e quindi inizio a percepirlo fuori da me, capite? Cioè il fatto di percepire una cosa fuori o una cosa dentro è la stessa cosa in realtà, solo che se è interiore ancora non è manifesta, se è esteriore è manifesta. Non so se riesco a spiegare questo concetto, ma ehm, se io mi connetto praticamente con il rosmarino, non devo più essere me, devo essere il rosmarino, no, ovviamente, perché se no, non è più una conoscenza del rosmarino, ma inizio a capirne la frequenza, cioè inizio a capire qual è la frequenza del rosmarino, inizio a sentirla, inizio a sintonizzarmici, inizio a comprendere Veramente cosa è allora, poi nei miei riti, io posso mantenendo la frequenza che quindi è una frequenza interiore, ma quando io vedo il rosmarino, la frequenza interiore rimane la stessa. Cioè, se io vedo il rosmarino, ho frequenza interiore. Vi faccio un esempio concreto: se io vedo il rosmarino immediatamente ho frequenza interiore 746, è un, è un numero a caso, eh? perché questo? Perché se io vedo un albero di pero, ci avrò un'altra, 113, se io vedo un albero di pesco, sarà un'altra frequenza, 110, se io vedo una farfalla avrò 1040 per esempio, è un'altra frequenza, se io vedo un oggetto Capite? Cioè, ogni cosa che noi si vede ha una risposta interiore, ma è immediata. Cioè, noi non si percepisce mai solo fuori, si percepisce insieme, sia fuori che dentro la cosa. Questo accade sempre. Cioè, mh, altrimenti non sarebbe possibile la percezione, perché c'è il mondo ma non ci sei te. Quindi, la percezione avviene quando ci sei te e c'è il mondo. Ok? Quindi, il mondo c'è? Sì, eccolo qua, rosmarino, però ci deve essere anche la mia informazione interiore, la mia... come potrei chiamarla? La risposta, forse. La mia risposta. Quindi, um, la mia risposta, chiamiamola così. Questo, quindi, è ecco perché quello che noi percepiamo ci impressiona anche, perché noi, per percepire qualcosa, dobbiamo anche crearlo in noi. Quindi non vi sembra troppo, non vi sembri troppo astratto questo procedimento di dire il rosmarino è me, io sono il rosmarino. E stiamo cercando di fare una cosa che in realtà si fa sempre, sempre. Quando voi percepite qualcuno oppure qualcosa, immediatamente lo state percependo in voi. Sempre. Non esiste che voi percepite qualcosa fuori. Deve sempre essere percepito dentro. Capito? Mm. Perché altrimenti non c'è praticamente il riconoscimento, quindi te non ti accorgi di stare percependo una cosa. Ve l'ho detto, c'è solo il mondo, ma non ci sei tu. Invece per percepire ci deve essere io che percepisco una cosa. Ci deve essere per forza questo uh, dualismo, no? Uh, è come guardarsi in uno specchio, ad esempio. Se non c'è la persona che si guarda nello specchio, non viene il riflesso, giusto? Non è che c'è solo il riflesso, non ho mai visto che c'è solo il mio riflesso nello specchio e io non sono davanti. E funziona allo stesso modo, come un po' la natura fosse un grande specchio, no? Un grande specchio in cui se tu vedi il rosmarino immediatamente vuol dire che è dentro di te in questo momento. Non può essere separato il discorso e questo, se voi state attenti a quello che succede, lo sentirete subito immediatamente guardatevi una mano tac l'avete vista cioè c'è stata una percezione interiore è un po' difficile eh, da spiegare ma ce sto cercando di spiegarvelo bene provate con la mano tac basta non dovete fare altro non dovete pensare eccetera però è ovvio che voi avete avuto una percezione interiore della mano perché altrimenti non sarebbe stato possibile vederla in nessuna maniera va bene? quindi è da qui che ci si... vedete, è con la conoscenza che ci si avvicina a quella che io sto chiamando la magia degli dèi, perché gli dèi creano il mondo, non sono coloro che prendono un mondo già creato, ok? Eh, bene, allora il rosmarino, ne parleremo anche meglio, il rosmarino, ritorniamo a noi per concludere questo video, Uh, interessante, sto cercando di spiegarvi l'inspiegabile Però poi mi accorgo spiegandovelo che diventa spiegabile Quindi non è inspiegabile, è solo che non lo dico Non viene detto, eh? non, viene, non viene mai insegnato, ma non è inspiegabile Allora, il rosmarino, quindi, abbiamo detto che se io già lo percepisco Dentro di me c'è già Ci siamo arrivati a questa cosa? Dentro di me c'è già Perché se no non lo potrei percepire Sarebbe impossibile Quindi, se dentro di me c'è già Vuol dire che l'ente, ok, è lì, dove lo sto percependo. Infatti sapete, quindi quello della mano l'avete fatto. Seconda cosa da fare è questa, prendere una pianta, ad esempio il rosmarino, no? Gli date un'occhiata veloce, senza, non dovete pensare, così, bam! Vi girate subito da un'altra parte e ascoltate cosa c'è dentro di voi. Ci sarà una impressione, capito? Del rosmarino, ma voi non lo state più guardando, però rimarrà una impressione sensoria che poi, ovviamente, se i vostri sensi non si puliscono come una canna di fucile pulita, allora succede che questa impressione sensoria immediatamente viene quasi immediatamente, c'è sempre quei 2-3 secondi di purezza, però poi viene cambiata da voi, tipo, oh guarda è un rosmarino oh guarda che bello, oh guarda che brutto oh guarda funziona, oh guarda non funziona, oh guarda cosa è oh guarda che ora si mangia cioè, capito? <ride> quindi, un attimo, rimanete nella percezione, R rifatelo allora, anche con un oggetto eh, funziona, ta, cioè anzi bam, abbiamo detto, bam e poi giratevi Ascoltate la percezione sensoria, l'impressione che è rimasta. Stop! È di questo che sto parlando. Mi capite? Quell'impressione rimasta in realtà è un'impronta digitale del rosmarino. È come avere una lastra fotografica oppure un piano di... Di, di, di qualche sostanza che si possa imprimere, e ci fa il gesso, ad esempio, no? che ci fa l'impronta, poi quando è asciugato rimane no? l'impronta, ad esempio. Ecco, uh, è come lasciare, la vostra, la, per esempio, la vostra impronta su qualcosa, alzate la mano ed è rimasta proprio la mano con l'impronta. Qui è uguale, cioè voi guardando il rosmarino immediatamente, siccome avete percezione, vi girate, è rimasta un'impronta, dove... Dentro lo specchio della percezione, ne dobbiamo parlare meglio, però provatele queste cosette, sono anche da introduzione poi per i nostri futuri insegnamenti. Quindi vi rimane una impressione sensoria che se riuscite tenetela il più possibile, dovete solo tenerla pura, basta. Quella è una uh, traccia del rosmarino che avete percepito, oppure dell'oggetto, anche una tazza va bene, è rimasta la traccia è chiaro che un oggetto vivo vi darà una traccia molto maggiore perché ha una frequenza molto viva, un oggetto tipo una tazza tutto è vivo eh, anche una tazza è viva, senza la vita non si può fare nulla, anche la plastica è viva, la plastica viene dal petrolio no? il petrolio lo sapete da dove viene, cioè non esiste una cosa che non è viva nel mondo, senza la vita non si fa vita, quindi la vita è ovunque anche nel piccolo granello di sabbia no? quindi cioè, non esiste una cosa che non è viva. Da nessuna parte. Allora, quindi qualsiasi cosa andrà bene. Però una, una, una pianta è molto più veloce, quindi è più pesante, capito? E perché è più presente, la vita ce n'è di più, ecco. E forza vitale ce n'è di più rispetto ad una tazza, capito? Ecco. Allora, ehm, avete capito questo discorso? Cioè che ogni cosa vi lascia questa impressione sensoria. Quindi questa impressione sensoria, appena io guardo il rosmarino, c'è cioè già ovviamente però se io poi tolgo, diciamo, la mia percezione esteriore, diciamo così, mi potrò accorgere che è rimasta quella interiore, è rimasta la percezione interiore. Bene, è qui il primo vero gradino che ci avvicina alla conoscenza della magia degli dèi. Dovremo parlarne veramente eh, anche in altri momenti, ma volevo, cioè questo rosmarino mi ha proprio ispirato per questo, per questo video, in cui mi piaceva un attimo non tanto filosofeggiare ma lanciarvi dentro questa conoscenza pratica percettiva. E sappiate che quindi cosa succede? Mm, allora, abbiamo parlato anche della conoscenza, no? Di una pianta, conoscenza... e quindi piano piano conoscenza dello spirito della pianta, eh? E poi forse capacità di parlarci. Concludiamo il nostro discorso finché si deve de proprio una mazzata <ride> al panorama... Uh, ma che ne so io, al panorama esoterico, al panorama occulto, al panorama che cavolo gli pare occidentale orientale, tutto. Diamogli una bella mazzata. Allora, mettiamo insieme pezzi di questo video. Abbiamo parlato della percezione esteriore, che non è possibile se non c'è percezione interiore, quindi appena io percepisco qualcosa, volente o non volente, io la sto percependo anche dentro. Abbiamo usato queste parole, no? Poi abbiamo visto che quando io mi giro, rimane la traccia, rimane un'impressione sensoria, che se io però... Riesco perché sono un attimino più bravo o perché mi sono esercitato. Abbiamo parlato, no? Del cercare di comunicare con lo spirito della pianta. Se io riesco a mantenere questa percezione interiore, senza più essere necessitante di quella esteriore, lo sapete cosa va a succedere? Va a succedere che io la traccia del rosmarino, vi ripeto, dovete essere un attimino puliti, bravi, perché deve essere la percezione pura. Non quello che voi ci mettete, perché altrimenti praticamente ve ne andate da lì. Voi iniziate a invocare questa frequenza, perché rimane ferma. Quando voi avete una frequenza e poi la fissate, inizia l'invocazione. Quindi, voi avete la frequenza, vi siete aiutati dalla percezione esteriore. Adesso avete solo quella interiore, però siete bravini e la tenete. Inizia l'invocazione. Capito? perché è quello che vi interessa. Quindi iniziate, o oh spirito, tu che sei essenza del rosmarino ad esempio, no? E iniziate, ora voi usate le vostre parole. Chiaro che maghi poi facendo questo hanno scoperto eh, le giuste parole, hanno scoperto le parole di potere, parole che vanno a click clac cric-clac nella realtà, cioè nella realtà vanno ad aprire esattamente. I flussi ad aprire esattamente eh, quelle eh, serrature giuste eh, che tolgono l'illusione in quel punto. Ma ne parleremo anche di questo. Diciamo per concludere: fissare quella frequenza vuol dire anche non solo invocarla, come vi ho detto, ma anche conoscerla. Perché ne, ne, ne inizierete ad essere un po' più abituati. No? Ad esempio. Ed ecco che quindi, se voi la conoscete, all'interno di un vostro rituale, che però a questo punto sarà un rituale fatto in maniera un po' diversa da quello che si immagina, voi potrete invocare quella frequenza, con cui ovviamente avrete stabilito un rapporto, una... Amicizia, Cioè, deve essere una frequenza che risuona bene comunque in voi. Se sentite che questa frequenza vi è ostile, vuol dire che non l'avete fatto nel modo giusto oppure comunque eh, state sbagliando qualcosa o non siete pronti ancora per uno spirito così potente, va bene? Diciamo che con il rosmarino è un'ottima pianta con cui iniziare, anche perché l'ispirazione per fare questo video è venuta da, da questo, quindi se volete iniziare con una pianta iniziate dal rosmarino. Ma lo capite, anche il profumo eccetera, uguale, profumo, la smetto di sentire il profumo, ma immediatamente eh, lascio la traccia invece che il profumo ha lasciato in me, è un altro senso, fatelo, prendete il profumo, non dovete stare a pensare bello, brutto, carino, mm, mm, che mm. è percezione, allora, profumo, ok, L'ho sentito, non c'è più il profumo, ma è rimasta la traccia, eccola. È rimasta la ecco, io ce l'ho adesso è rimasta la traccia. Se devo dire una mia locazione del corpo, è qua. È rimasta, N nel... però è rimasta la traccia. In realtà è un punto tra qui e la parte alta della gola, il punto centrale, non la gola. Eh. La parte alta e qui c'è un punto nel mezzo, è dentro la testa, non ve lo posso toccare, lì c'è la traccia dell'olfatto del rosmarino, perché poi ovviamente vi ho detto, no? Ogni percezione è anche intera... e quindi il corpo a sua volta c'è tanta conoscenza da, da... Cioè, bisognerebbe parlarne per giorni, ma vi ci sto avvicinando. Allora, anche nel corpo ci sono i punti corrispondenti a ogni percezione che voi avete, quindi per esempio il, il, il rosmarino va ad agire in questo punto esatto della, della, del corpo umano, capite? Allora, traccia dell'olfatto del rosmarino, traccia visiva del rosmarino, unite e vedrete che la vostra traccia visiva del rosmarino inizia a muoversi, non ci sta più ferma come vi ricordavate, inizia a muoversi, prima vibra ma poi si muove come fosse ondulante, come fosse così. Perché a questo punto non avete più soltanto la, diciamo, visione, ma avete anche dato il profumo, quindi inizia a essere davvero un contatto più vicino con lo spirito della pianta, capite? Così si entra in contatto con la natura, è veramente un, un amore un amore, un amplesso, un orgasmo. Allora, non conoscerete mai il mondo, non conoscerete mai l'universo, non conoscerete mai la magia se non iniziate a fare l'amore con quello che percepite. L'amore con quello che gli antichi chiamavano la natura.